Vabbè, si vede che sta a lavorare tanto perché cioè, sì, sembra bander, sì. Questo è il periodo in cui non devi rompere le palle a Zat, no, io Zat, io... Zat è come il cavalli nero La cosa che adoro di più di Zat è che lui fa tutto ciò con le Vans Non con quelle scarpe di merda esatto, che no, c'è La Vans è la classica scarpa antifortunistica. Tiziano è riuscito a cambiare la candela del terzo cilindro senza tirare giù il motore della subabo. E già questo è qualcosa. E già questo è. Considerando il fatto che c'ha le dita grosse così che se faceva l'urolo con il colo. Quelle teste dietro non funzionava neanche prima? Ma il motore è appeso all'iniettore. Non, so. non esce. Ce l'ho martellato con qualsiasi e cosa. È, la spada dalla è terribile comunque questo rumore. Non sarà mai terribile come le scarpe due, fidate. È faticosissimo. Ah, Dai, te... deve esserci questa nota ricorrente, del fatto che ti blasto in continuazione. Certo, perché ti diverti in realtà. Certo, mi diverti, perché ti sto insegnando le cose e tu giustamente da, eh, come si dice, ultima ruota del carro, no? Bisogna, bisogna con, con gusto eh, farti crescere. Cioè certo, tu a quella gli puoi mettere la barra tua, oh, amici, poi fare tutta qua l'artiglieria là dentro, Quello, no? è il motore che fai i rotelline cioè, rexotto, eh? eh che era peggio, molto peggio ah. oggi ha deciso di de blastar malissimo proprio non dai lo so stasera perché. offro birra oh vedi una cosa intelligente l'ha detta <ride> la cosa più logica è che sia successo qualcosa sotto la macchina più che dentro la macchina che te dici oggi mi ha eh. risposto al telefono io faccio... Pronto? Eh! <ride> Buongiorno, bentornati da Ufficiale del Pilato Oggi c'è una bella giornata Il sole, la Subaru E come promesso Iniziamo, facciamo il tagliando La tiriamo su E vi raccontiamo tutto quello che c'è qua sotto Anzi, quasi tutto La parte più difficile del tagliando di una Subaru È certamente cambiare le candele Perché sono infilate lateralmente vicino ai lungheroni del telaio Quindi... Miki, cambiamo l'olio, dai, prima Vai, scarichiamo l'olio la... vecchio e mettiamo quello nuovo Okay. Stacco connettore del sensore temperatura olio e svitiamo il tappo della coppa. Un motore così asciutto l'avevi mai visto. Siamo quasi... Ah. Non so perché, ma questa cosa mi fa sempre godere. La macchina ci dà recovery sì. e l'olio è puzza di benzina, fondamentalmente. Spiegaci sì. perché. Perché probabilmente, essendo in recovery, ha girato molto più grassa di quello che doveva essere, quindi mandando molta più benzina in camera di combustione. E' è normale quando stanno in recovery, fanno così per evitare di fare danni al motore, perché una carburazione più grassa fa meno danni di una più magra. Mentre scarichiamo l'olio, ti dico che io però, scambiando lo scarico, e non so se lo farò, potrei perdere quel sound più acuto rispetto al tipico suono cubo del boxer. Sì. Eh, ma allora. invece il discorso di equal length, il discorso Equal Length è un discorso che riguarda principalmente il tipo di suono che hai, più sì. regolare o più ruvido, simile al boxer. E in base alla forma dei collettori, alla lunghezza dei singoli condotti di scarico, hai un suono che è più regolare o meno regolare. La forma dei, diciamo, dello scarico che esce da, dalla testa, dai collettori, ha queste linee che sono più lontane, che sono praticamente dritte. Queste invece che sono più vicine all'uscita sono state allungate in modo che hanno la stessa lunghezza di quelle più lontane. E' per quello che non hai quel suono da boxer tradizionale. Quello, questa paratia che si vede qua, serve a evitare che il calore generato dai collettori di scarico vada a riscaldare l'aria aspirata dal filtro che è esattamente qui dietro e ha una presa d'aria dedicata davanti sul parapetto. Okay. In questa infatti, lì dietro si vede il filtro con la spugna. Che olio mettiamo sul Subaru, Miki? Bardal XTC C60 10V40 È un po' di tempo che metto questo olio. Che non metti o sì, che Sì, sì, è un po' di tempo che metto questo. Beh, non è male. Anzi, è uno dei migliori. questo. Sarebbe anche il caso che Bardal si svegliasse e cominciasse a sponsorizzarci. Però eh. Bardal, buongiorno Bardal. Buongiorno. Ah, Ma solo a voi, a me me l'hanno fatto pagare. Allora siete famosi. Eh sì, ormai. Anzi, chi non segue la pagina Ufficio Cubo non guiderà mai Supercar. No. Chi non vi segue su Instagram non guiderà mai Supercar. Solo Civics Cassata. Solo Civics Cassata. Ah, la tua praticamente. Sì, esattamente. Cosa hai fatto qui? Ho oliato e lubrificato la guarnizione del filtro in modo che non si incolli quando lo andiamo a montare. Quanti newton metri stringe la tua mano, Michele? La mia non lo so, ma andrebbero intorno ai 10-12 newton metri. Più o ah, meno così. like the sound. Stretti bene a mano. Stretti bene, certo. A una mano. paratia eh, per parare dal calore e su filtro. Perché vedi, qui ci sta proprio. Beh, i collettori scalico. di serie sono rivestiti in effetti: hanno una, una paratia che impedisce che il calore si, si diffonda troppo. Qualcuno ha detto merda per caso? Rimettiamo il tappo della coppa. Vedi, Matteo, te l'hanno commentata tutti, te l'hanno chiesto tutti nel video della Subaru, ma che cos'è questa? Questa è la Popoff ed è della Blitz. Eh, è pish, pish, che dà un gusto. Che gusto è dà? Bello, che bello, piacevole. Che gusto dà? L'aria, impressione che arriva anche qui sopra, tiene la membrana chiusa. Nel momento in cui tu rilasci il gas, la pressione che è qui dentro è sufficiente ad aprire la membrana e farla uscire qui. E far uscire l'aria da questa parte, quella in eccesso. E da lì sentiamo il famosissimo suono. Esatto. Se non ci fosse lei, Se sentiremo fosse il lei. famoso... Esatto. Che poi è l'aria che sbatte sulle palette di base. l'aria che torna indietro nei condotti di aspirazione e sbatte sulle palette del turbo che stanno ancora girando, ovviamente. Quindi sondaggio, ragazzi, è più sexy il della Pop-Off o lo stutututututututu. Anche questi, sono i flauti benzina, i rail benzina, sono aggiornati della Perry. Guarda, guarda come ispeziona, guarda come ispeziona Ufficine Cubo. Matteo, ma c'è una biella di fuori. Eh? Vedi perché io la turbina l'ho tenuta originale. Ecco perché va così forte. Altro che quelle turbine gigantesche. Però lo spazio per un bel padellone c'è. Cioè... Dici, eh? Sì, sì. Effettivamente. Guarda, guarda quanto spazio. Ah. Svitiamo tutto, dai. Se cade sei morto. cilindri contrapposti eh, se bello vuoi apparire un pochino devi soffrire o meglio se forte vuoi andare un pochino ti devi incazzare. Questa è la massima del giorno, è la faccia di Gianluca sì. Spinello laggiù la dice lunga. Esattamente. <ride> Hai preso il caffè stamattina? Ora no. Eh, Si vede dello sguardo, sincero, ma abbastanza inquietante. Eh, ragazzi, io non vi posso far vedere dov'è la candela perché la telecamera là dentro non ci arriva. E non la vedo neanche... neanche io. Eh, Infatti non la vediamo neanche io. Devi dire a chi ti ha cambiato le candele prima che forse stringerle potrebbe servire. Ma infatti il Misfire del terzo Challenger era perché era lenta però. Sono per tutte lente. Bene. No, no, ti prego. Io regolarmente mi perdo qualche ah. pezzo. Ah, vieni un po'? Grassa? Sì. sì. Candela nuova a destra, candela vecchia a sinistra. Non erano messe per niente male. Però nuova è meglio. Certo. Allora. Per stringere le candele, da istruzioni NGK vanno avvitate a mano fino a battuta. Dopodiché, per le candele M14, che sono quelle che abbiamo in questo caso, va fatto mezzo giro o due terzi di giro. La sto stringendo. Eh. Hai fatto? Sì, ma a sto giro stringiamola bene. Eh. Tiriamo sulla Subaru per fare l'altra candela. È più comodo farla da sotto. Non sei bello tu. Il terzo cilindro già l'abbiamo fatto, ha fatto zap poco fa e dai ci siamo, ne mancano due. Oh, sta sbroccando, sta sbroccando perché non riesce a svidare la candela, sto impazzendo. No, no, no, <ride> allora, mi no. sta fastidio se faccio così, cos'è questa? Uh, e eh dai! Dio quanto rosico che mi sia staccata tutta la vernice L'unica candela stretta è quella scomoda Meno male eh? Un consiglio utile ragazzi Visto che è un motore boxer Quindi ha i cilindri contrapposti Le candele si trovano in una zona veramente angusta molto, Bisogna molto scomode eh, Bisogna davvero tribolare Allora il terzo cilindro riportava un misfire E abbiamo scoperto perché Perché la candela era lenta Ora il buon Michele sta tribolando per stringerla bene, una mezz'oretta in più di lavoro e siamo, e siamo a posto. Giusto, sì. Mick? Giusto, Mick? Sì. Non ci vuole molto, ma va fatto, è fondamentale. È quasi ora di pranzo, mica, quindi tranquillo. Andiamo a mangiare. Rimettiamo la batteria. e voilà. Yeah. Smontiamo il tubo di aspirazione così abbiamo libero Coltola accesso. Subito. Qua è più comodo, molto. Dici eh? Sì. Com'era questa? Ah, uh, finally. Nel tuo caso è una mancata accensione dovuta però al fatto che la candela, essendo lenta, faceva passare parte della compressione del, del cilindro, quindi non avendone abbastanza per accendere non Durante l'erogazione con questo video vi faccio sentire come fa un misfire o come suona un misfire. La Westgate ha la funzione di regolare quanta pressione facciamo con il turbo. Che fa tante views la Westgate esterna. Perché tendenzialmente la Westgate esterna fa molto più rumore di quella interna. In termini di prestazione? Il, lo scopo principale della Westgate esterna è, di far è quello di far sfogare i gas di scarico prima che arrivino alla turbina in modo che non alzino la pressione di sovralimentazione che stai utilizzando. E il vantaggio di avere la Westgate esterna è che essendo un passaggio molto più grande separato rispetto allo scarico normale mm -hmm. e di solito è attaccato sui collettori di scarico prima della turbina con grandi volumi di gas di scarico hai maggior possibilità di farli sfogare e facendoli sfogare prima della turbina hai meno contropressione allo scarico quindi di conseguenza meno temperatura di gas di scarico e meno, eh, diciamo, un flusso di gas di scarico migliore. Questa è interna perché è nello stesso, nell'housing di scarico della turbina. Quelle esterne di solito si mettono invece sui collettori di scarico prima della durmina. Okay. Nel frattempo Miki ha rimontato il tubo dell'aspirazione, siamo pronti per cambiare l'olio. Com'è, com'è? Al massimo, adesso accendiamo. mezzo giro di chiave e parte. Ora rifacciamo il livello. E ne manca circa mezzo litro. Sull'aspirazione abbiamo questo tubo, che è AEM tra l'altro, e serve semplicemente a spostare il filtro dell'aria qui davanti in modo che prenda aria più fresca possibile. I flauti, il rail benzina della Perrin, con anche il ritorno benzina, con il regolatore pressione benzina. Sì, la Subaru ce l'ha di serie, così come l'Evo, Le è un sistema che hanno di serie, che praticamente spruzza dell'acqua sull'intercooler uh, sull per raffreddare l'aria aspirata, la per, per abbassare la temperatura dell'aria aspirata. Mettendo l'intercooler frontale bisogna ovviamente adattare questo sistema, sempre ammesso che si voglia mantenere, e se si vuole fare un upgrade proprio estremo, si può utilizzare un impianto con iniezione di CO2. Questo è lo scarico della macchina, che è praticamente originale e, oltre allo scarico i collettori, abbiamo una mappa della centralina per avere un po' più di cavalli. Qui abbiamo una barra antirollio posteriore perrin, così come anche i bracci inferiori posteriori. Differenziale posteriore originale, così come anche quello centrale e quello anteriore. Lì dietro c'è un assetto Tain Flex, anche davanti abbiamo un antirollio della Perrin, invece i bracci sono originali. Vediamo come va. Vediamo come va. Già dalla faccetta sei, sorridente, sei Beh, sorridente. È carina, sì, sì. Bella posizione di guida, questo volante non è male. Sì, sì, sì, sì. È comodo il sì. sedile, sei seduto alto perché è una sì. macchina da rally, c'è cioè una buona visibilità, quello ha anche delle regolazioni, puoi alzare e abbassare. Il volante è abbastanza vicino no, ma... e anche le regolazioni dello sterzo si possono fare tramite una leva lì sotto. E no, ovviamente non si regola in profondità, è un volante a calice apposta, ma puoi alzarlo e abbassarlo. Poi è divertente perché lì davanti vedi, vedi quello scuppone lì sì. che è troppo figo. Dicevamo che la frizione, come dicevo anche nello scorso video, è una frizione non è rinforzata. No, no. Lo è... spingisco rinforzato infatti è bella dura da premere. Sì, sì, sì, sì. sì. Serve, serve, serve. Sì. Questa non ha controlli, non ha niente, esce così, che meraviglia. Piacevole. E comunque ho visto che si intraversa leggermente certo, nonostante sì, la trazione integrale, quindi pensa quanto è divertente sta macchina. Tantissimo. E poi ha una gran stabilità, gomma fredda, pneumatico sì, sbagliato, sì, sì, non sì. è il suo, questo è un 255. Sì, sì. Diciamo che le ho rotto particolarmente le scatole, però sì, si sì, comporta no. bene. No, è pazzesca, da guidare, è pazzesca. Ora puoi anche spruzzare un po' di acqua sull'intercooler, se sì. vuoi. Guarda che figata. Sentilo. Eh? Ah, oh, bella fresca. Andiamo a mangiare Andiamo i sette arti, Michele, come ti sembra? Gran bella macchina. Grazie di cuore Officine Cubo, come al solito. Lasciateci un like al video, iscrivetevi al canale e andate a seguire i ragazzi di Officine, Officine. Cubo su Instagram. Vi lascio il link qui sotto. Belli de casa. Ciao, alla prossima.